Buongiorno e bentornati in questo nuovo appuntamento domenicale. Oggi ci troviamo nuovamente a Roma perché vi volevamo far vedere un servizio che sta prendendo sempre più piede qua nella capitale E che è un servizio di scooter sharing Che significa? Significa che se io sono per il centro di Roma e non voglio prendere mezzi Quindi non voglio prendere autobus, tram, metro e quant'altro Posso usufruire comodamente del motorino messo a disposizione da Zigzag Che è questo il nome della compagnia che mi dà la possibilità di poter girare per tutta quanta Roma come e quando voglio in descrizione vi lascio tutto quello che può servire per capire bene come funziona questo, questo servizio il nostro motorino è già pronto perciò niente ci andiamo a fare un giro per Roma voi venite con noi? andiamo! A Il giro per Roma termina, termina qui, eh, abbiamo visto prettamente la parte del lungo Tevere e niente, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like, a commentare e mi raccomando, se siete a Roma e non volete prendere mezzi, zig zag!